Allora, questo appunto eh, poi lo, lo vedrete nei vari temi di esame: non sempre compare una domanda esattamente sulla programmazione, però in alcuni casi, in, in molti casi, compare. No? E, eh, sono domande sulla teoria del linguaggio, sulla teoria delle strutture dati, non tanto sulla programmazione. Cioè, in queste domande, qua non vi viene chiesto scrivi del codice, no? ma vi viene chiesto qualcosa sui concetti che stanno alla base del linguaggio stesso e delle sue strutture dati allora, anche qua adottiamo lo stesso metodo partiamo dal fondo domanda 20 domanda 20 chiede qual è la differenza tra liste ed insiemi in python? dire se è possibile convertire una lista in un insieme e viceversa, cioè un insieme in una lista e con quali effetti allora proviamo a darci una risposta quindi le liste e insiemi sono entrambi contenitori mutabili, quindi posso aggiungere, modificare, cancellare elementi dalle liste e dagli insiemi. La lista è ordinata, quindi per indice, da 0 in avanti, eh, mentre l'insieme non è ordinato, non posso dare un ordine agli elementi la lista può contenere dei duplicati, l'insieme duplicati, no, la lista può contenere qualsiasi dato, mentre invece l'insieme, qualsiasi tipo di dato, l'insieme può contenere solo dati immutabili. e quindi sappiamo che sono ad esempio tuple stringhe numeri e basta eh, la domanda poi continua quindi queste sono le, di le differenze principali tra questi due tipi di dati la differenza tra liste e insiemi è possibile convertire una lista in un insieme e viceversa con quali effetti certo che è possibile quindi è possibile convertire eh, convertire, è possibile convertire come ad esempio dalla lista da lista a set lo posso fare semplicemente chiamando la funzione set di una determinata lista eh, all'effetto eh, funziona se gli elementi di x sono immutabili altrimenti darà errore e cancella tutti i duplicati eventualmente presenti mentre invece da set a lista lo posso scrivere facendo, la usando la funzione list eh, e questo funziona sempre e assegna un ordine arbitrario agli elementi, punto, lo allora, posso sempre tradurre in lista, eh, una qualunque struttura la posso tradurre in una lista, ovviamente quando creo una lista questa viene ordinata in qualche modo e arrivando dall'insieme non ho nessun controllo su come viene diciamo così, eh, creato questo ordine. mi sembra che non ci sia altro da dire su questo punto domanda 19 qual è la differenza tra tipo mutabile e immutabile in python? si elenca un tipo mutabile e un tipo immutabile a scelta ok allora un tipo uh, di dato mutabile mutabile è un uh, valore che può essere modificato anche dopo l'assegnazione iniziale invece un, un tipo immutabile è un tipo di valore che può essere, uh, essere assegnato, inizialmente, assegnato con un valore iniziale ma, che, ma non può più essere modificato In seguito. Eh, esempi di tipi immutabili sono le stringhe, sono i numeri, valori numerici. Sono eh, per, per costruzione le tuple. Esempi di tipi mutabili invece sono eh, le liste, sono i dizionari insieme, questi immutabili lo posso costruire una stringa, posso indicare un numero, costruire una tupla, ma una volta che l'ho costruita non lo posso modificare. Se ho bisogno tra di modificarla, dovrò costruirne una nuova in cui copio i dati e aggiungo, tolgo eccetera. Nel costruire quella nuova il dato che mi serve o non mi serve più. Ok, ci chiedeva altro, differenza da mutabile e mutabile, eh, si elenco un tipo, ok, a scelta non abbiamo elencati tutti, ma abbiamo, diciamo, stiamo facendo esercizi, quindi vale la pena approfondirli un pochino di più. Ok, domanda 18, quali caratteristiche devono avere i valori memorizzati in un insieme? Elencare sia valori memorizzabili sia quelli non memorizzabili in un insieme. Allora questo qua, se vogliamo, è un, eh, una specificazione più dettagliata di quella di prima. Quindi in un set possono essere memorizzati solo valori immutabili e confrontabili. Confrontabili perché, ovviamente, poiché eh, l'insieme deve capire se ci sono dei duplicati oppure no, deve poter dire se due elementi sono uguali oppure no. Ma per noi, diciamo così, sono tutti, tutti i contenitori che conosciamo sono confrontabili. Quindi è una specifiche in più che ho dato, ma non, non crea problemi, non crea differenze col tipo di strutture dati che conosciamo. Eh, la domanda mi chiede di dare degli esempi di valori memorizzabili o non memorizzabili. Quindi, ad esempio, memorizzabile, ma alla fine sono la stessa cosa di prima, memorizzabile sono stringhe, tuple e numeri, non memorizzabile, ad esempio una lista, un dizionario, un altro insieme, perché non, non sono immutabili. No? In realtà se andiamo a vedere la documentazione parla di eh, un attributo diverso che si chiama, che ho detto hashable, no? Uh, un set deve contenere degli elementi che hanno la proprietà di essere hashable eh, che implica l'immutabilità, implica la confrontabilità, ma in realtà potrebbe essere esteso anche ad altri tipi di dati eh, che non siano quelli indicati ma questo lo si può diciamo così, apprezzare solamente quando uno si definisce i propri tipi di dati quindi servirebbe conoscere la programmazione oggetti per costruire nuovi tipi di oggetti e poi a questo punto questi nuovi tipi di oggetti li possiamo costruire in modo che possano essere inseriti in un insieme oppure no se li costruiamo nel modo giusto sul tipi di oggetti che conosciamo che sono questi che sono elencati qua questa è essenzialmente la divisione andiamo avanti il 16, quali sono i tipi di dato validi per gli elementi contenuti in una lista e di un insieme, beh questa è esattamente la stessa domanda della 20 15, come si può fare in python a convertire una stringa in minuscolo questa è una domanda facilissima Uh, allora, innanzitutto potrebbe essere una domanda tra bocchetto, nel senso che non è possibile convertire una stringa in minuscolo, nel senso che la, la stringa è immutabile, ma è possibile costruire una nuova stringa che contenga la versione minuscola con il metodo lower, esempio s2 s uguale, eh, uguale s1.lower. Adesso non so se la domanda era stata fatta con l'intenzione di essere un trabocchetto che non puoi convertire quella stringa ma ne puoi costruire una diversa, eh, ma sicuramente da, il modo per farlo è usare il metodo lower. Questa è la domanda 15. Domanda 14. In una funzione Python, qual è la differenza tra gli argomenti e i valori restituiti? Quanti argomenti può avere una funzione e quanti valori può restituire una funzione? Allora qui parla del meccanismo di chiamata delle funzioni. Qui noi abbiamo delle funzioni che, ehm, quando io definisco una funzione, ho dei vari argomenti, ne posso avere più di uno, e poi avrò vabbè, delle istruzioni che eseguo, a un certo punto fa, farò un return, posso fare un return del risultato. Allora, gli argomenti possono essere di qualsiasi tipo, qualsiasi tipo, possono essere da 0 in, in su. Posso avere funzioni con 0 argomenti, posso avere funzioni con 1, 2, 3, 4 argomenti, eh, posso indicare, posso specificare, punto, un punto, eh, alcuni argomenti possono essere opzionali se dichiaro un valore di default. Ad esempio, argomento 3, se metto uguale 0, allora quell'argomento 3 è opzionale perché posso anche non specificarlo. Hm? quindi questo è quello che ci chiedeva, eh, quanti argomenti può avere un'evoluzione a funzione, quando chiamo la funzione posso avere, devo avere tanti argomenti, quanti sono quelli ob eh, obbligatori e posso averne ulteriori per riempire quelli eh, opzionali, quanti valori può restituire una funzione, allora il, la funzione restituisce un valore, l'istituzione return, quindi la funzione tramite l'istruzione return restituisce un valore o nessun valore, return posso indicare return senza nulla oppure return è un valore a fianco, uh, return senza nulla di fatto restituisce un valore none. Quindi, se uso l'istruzione return senza argomenti oppure addirittura non uso l'istruzione return, l'esecuzione della funzione arriva in fondo, arriva all'ultima riga, allora viene restituito il valore fittizio none. Altrimenti, posso restituire un valore. Dopodiché eh, si possono restituire valori multipli, ad esempio inserendoli in una tupla tipo return x, y e quindi sembra che stiamo restituendo due valori in realtà stiamo costruendo una tupla che ha come primo elemento x il secondo elemento y e restituiamo quel singolo, variabile, quel singolo valore di tipo tupla che poi il chiamante potrà diciamo, andare a scompattare e prendere il primo e il secondo elemento e memorizzare in due variabili diverse quindi è un trucco sintattico che ci fa apparire no? quasi come se potessimo restituire più valori contemporaneamente mentre in realtà c'è cioè, Vengono, devono essere comunque impaccati in un unico, unico riferimento. Ok? Poi, eh, punto 13. È possibile che in dizionario ci siano presenti due chiavi associate a valori uguali e due valori associati alla stessa chiave. Allora, due chiavi associate a valori uguali. No, allora, stiamo parlando di un dizionario. Okay. Quindi in dizionario possiamo avere più chiavi, chiave 1, chiave 2, chiave 3, chiavi, e poi possiamo avere dei valori, V1, V2, V3, V4, eccetera. Allora, la domanda cosa ci chiede? Prima ci chiede: è possibile che ci siano presenti due chiavi associate a valori uguali? Quindi vuol dire che ad esempio due chiavi tipo K1 e K2 sono entrambe associate al valore 1. Questo non crea particolari problemi, nel senso che se con più chiavi ogni chiave ha un valore, se per caso il valore di una chiave è uguale al valore di un'altra chiave, ehm, va bene, nel senso che saranno di fatto due alias che puntano allo stesso oggetto e che puntano allo stesso valore. Però non, eh, non crea nessun problema eh, al dizionario. Quindi, eh, il fatto che ci siano chiavi diverse che puntano allo stesso valore non crea problemi, alcun problema. Al dizionario, eh. Poi magari può creare problemi a noi se... <ride> se abbiamo due alias sulla stessa variabile ne, ne cambiamo una e per sbaglio viene cambiata anche l'altra ma per il funzionamento del dizionario non crea problemi c'è l'altro caso invece che dice due valori associati alla stessa chiave invece questo non è possibile cioè non è possibile avere una sola chiave tipo la k3 e a questa associo due valori diversi v2 e v3 non è possibile eh, eh, proprio il dizionario se io provo a segnare ehm, D di K3 uguale V2, va bene. Se poi provassi a segnare anche a K3 uguale V3, eh, semplicemente mi va a cancellare quella vecchia e me la sostituisce con quella nuova. Non riesco ovviamente a mettere due valori diversi in associazione alla stessa chiave, si, mh, ricorda solamente l'ultima chiave che ha mh, che ha avuto l'ultimo valore che è stato associato a quella chiave e quindi invece non è possibile avere due eh, valori diversi associati alla stessa chiave per carità, se poi a quella chiave mi serve sia V2 che V3 io potrei fare qualche cosa ma è un'altra cosa del tipo dizion dizionario alla chiave eh, k3 uguale, che ne so, una lista che contiene v2 e v3 però non vuol dire che dentro questo, dizio, chi, eh, dizio, dentro questo dizionario la chiave k3 ci siano due valori c'è un valore solo che è di tipo lista e poi questa lista a sua volta contiene due valori no? però il dizionario contiene sempre un valore solo, che è in questo caso è il valore della lista no? Poi, se ci serve il memorizzare dei dati, vorrà dire che quel dizionario, anziché avere come valore un dato, avrà una lista di dati come valore. E questo, invece, è sicuramente possibile. Ma ha una chiave associata a un valore solo, che è di tipo lista. Qui su questo diciamo, non si transige, ecco, non ci sono dubbi o ambiguità. Ok, eh, passiamo al 12. Si supponga di leggere un dato dalla tastiera, cosa succede se si utilizza tale dato direttamente in un'operazione aritmetica? Come si dovrebbe procedere per gestire dati numerici introdotti da tastiera? Allora, questo ci dice che io quando faccio l'operazione input, quindi la funzione input restituisce sempre un dato di tipo stringa. Quindi se voglio eh, interpretarlo come dato numerico, dovrò convertirlo con int oppure float, a seconda chiaramente del tipo di dato che mi serve. E dopodiché su questo valore potrò fare le operazioni aritmetiche. Eh, queste conversioni possono, possono generare eccezioni di tipo value error, ovviamente, eh, e quindi conviene inserire la conversione in un blocco try except per evitare che il programma si blocchi in caso di un dato inserito in modo diciamo, non corretto dal punto di vista numerico, del formato numerico. Eh, C'è un pezzo di domanda a cui non abbiamo risposto. Cosa succede se si utilizza il dato direttamente in un'operazione aritmetica? Eh, e quindi possiamo aggiungere un pezzettino, che lo precisi meglio, eh, se viene usato in un'espressione aritmetica, causerà probabilmente errore ad esempio uno dice ma che tipo di errore causa se io voglio sommare cercassi di sommare un intero più una stringa che errore viene generato no? Beh, se è una domanda così precisa difficilmente ve la faremo nella parte di teoria però non, non, se anche capitasse non spaventatevi voi avete crownlabs dentro cui gira python quindi anche per rispondere alle domande di teoria potete tranquillamente usare la console di python no? e, e, e provare qualche istruzione per vedere cosa succede per vedere, magari non mi ricordavo quale fosse il nome dell'errore dato la funzione di conversione eh, avrei benissimo potuto aprire la console e scrivere proviamo a fare int di una stringa e, e vediamo che errore mi dà no? Quindi ricordate che per molte, eh, anche sulla parte della numerazione, no, a volte qualcuno mi dice eh, ma io posso usare la calcolatrice eccetera, caspita c'hai Python aperto, puoi, fare, puoi usarla certamente la calcolatrice con tutte le funzioni che conosci di, eh, della libreria Python, quindi di fatto non è una calcolatrice fisica ma ce l'hai lì sopra, quindi ricordatevi che anche quando state rispondendo alle domande di teoria, nell'altro tab del vostro browser c'è comunque un interprete Python che, che vi può aiutare sicuramente a rispondere ok, uh, passiamo oltre, domanda 13, 11, perdone. quali di queste strutture non si può realizzare in Python e perché? e qui abbiamo quattro opzioni, dizionario di liste, set dizionari, dizionario di set e lista di liste allora vediamo un attimo se riusciamo a, vediamo un attimo che non si può realizzare in Python prendiamo questo, lo copiamo no, non qua, la volevo la volevo su una pagina nuova ok allora, proviamo un po' a ragionare quale... si può creare un dizionario di liste? allora, ehm, la 1 è un po' ambigua perché cosa vuol dire un dizionario di liste? un dizionario è fatto di chiavi e valori quindi queste liste dove le metto? come chiavi non le posso usare la lista come valore posso usarla quindi qua è un pochino ambiguo diciamo che si può eh, creare eh, come valori, ok, dizionario con valori, uguale lista, ma no, dizionario con chiavi, uguale lista. Quindi, su, facciamo i buoni, supponiamo che par parlasse di valori. Okay. Un insieme di dizionari, questo invece non si può creare, perché il dizionario non è immutabile. Perché il dizionario non è immutabile. Abbiamo detto già cento volte che in un insieme ci possono andare a finire solo... I dati immutabili, un dizionario di insiemi non darebbe problemi nel senso che eh, sempre che l'insieme come, sia come valore, invece no come chiave, le chiavi di un, di un dizionario hanno lo stesso vincolo degli elementi dell'insieme, quindi deve essere mutabili. Un set non è immutabile pur, pur pur se deve contenere elementi mutabili, ma il set certo stesso non è immutabile. Una lista di liste, ok, non dà problemi. Quindi, in pratica, l'unico che non si può fare, neanche interpretandolo in un modo oppure in un altro, è un set di dizionari, che è l'unica struttura dati, tra quelli elencati, che è impossibile costruire. Poi, Uh, passiamo alla domanda 10 il linguaggio python mette a disposizione dei programmatori, sia dei dizionari che degli insiemi, si richiede di fornire una sintetica descrizione di queste due strutture dati complessi indicando almeno una caratteristica comune ok, allora qui mi, di, di riassu, mi chiede di riassumere cosa sono i a cosa servono i dizionari e cosa servono gli insiemi quindi un set contiene un insieme di valori che devono essere mutabili senza duplicati e senza ordine. Un dict contiene un mapping tra un insieme di valori immutabili e eh, distinti tra di loro ed un insieme, un insieme di valori, chiamiamole chiave, ed un insieme di, ed un gruppo, non, non uso la parola insieme perché non è detto che lo sia, un gruppo di valori associati di qualsiasi tipo. La caratteristica comune è che le chiavi di un dict sono un insieme, si comportano come un insieme, perché sono univoche e immutabili. Stavo quasi per dire non ordinate, ma in realtà in un dict le chiavi sono ordinate con ordine di inserimento, mentre invece nel set non c'è nessun ordine assoluto. Ok, andiamo alla domanda 9, ci dice quali tra le istruzioni seguenti permette di creare una variabile di 2 che contiene una copia del dizionario di 1. Mm? Allora anche qui proviamo a ricopiarci questa cosa, questo schemino nella nostra lavagna, così eh, ci scriviamo intorno. facciamolo, si può anche fare più grande quindi così abbiamo più spazio per scrivere allora, io voglio fare una copia, no? c'è scritto di 2 uguale d1 eh, da d1 fare creare un d2 che sia una copia di d1 allora, la prima operazione è sbagliata? no, perché? perché crea un alias e non una copia cioè non crea un nuovo dizionario in cui vengono copiati i dati ma semplicemente da un nuovo riferimento allo stesso dizionario che esiste la seconda e la terza anche queste sono sbagliate perché questo qua eh, dict di 1values penso che dia addirittura errore di sintassi perché d1.values è solamente una lista dei valori come d1.keys è la lista delle chiavi quindi come faccio a creare un dizionario avendo solo i valori o avendo solo le chiavi? No? Quindi in questi casi è impossibile perché sono incompleti, informazioni incomplete. Quella corretta è l'ultima, in cui prendo un dizionario di uno che conterrà chiavi e valori e costruisco un nuovo dizionario con la funzione dict, inizializzandolo con i valori che erano precedentemente dentro D1 e quindi a questo punto D2 mi darà un nuovo dizionario che condivide le stesse chiavi condivide gli stessi valori ma il dizionario è un dizionario nuovo quindi a questo punto potrò poi cambiare i valori associati alle chiavi, potrò aggiungere le chiavi cancellarle senza più eh, diciamo così, avere nessun legame col contenuto di D1, quindi da questo momento in avanti D2 e D1 possono andare avanti diciamo così, se eh, separatamente perché uno è la copia dell'altro Ok, eh, domanda numero 8, si considero list e, considerino liste ed insiemi, elencare le differenze tra queste due strutture dati e direi che è la prima domanda che abbiamo risposto era l'ultima del file, evidenziare vantaggi e svantaggi, fornire esempio di dati per cui la presentazione, per la cui la presentazione è più opportuna utilizzare una lista e dati per cui la rappresentazione è più opportuna utilizzare un insieme. Uh, quindi aggiungiamo solamente l'ultimo punto perché gli altri due sono già stati trattati nelle altre domande e quindi potrei dire quando è che è più comodo o più preferibile usare una lista una lista per dati uh, che possono essere duplicati uh, o sono dati complessi quindi non sono poi immutabili perché magari sono a loro volta liste, a loro volta dizionari, eccetera, eccetera, o, ehm, e, e, o, e o mi interessa mantenerne l'ordine. L'esempio, faccio riferimento all'esercizio che abbiamo fatto, l'elenco dei prodotti in uno scontrino. Dove, nello scontrino, posso avere più volte lo stesso prodotto. E poi l'informazione che ho non è solamente il prodotto ma anche il prodotto più il prezzo, quindi ha una coppia di valori che non è detto che sia immutabile. Invece in un set ho dei dati diciamo semplici, perché sono chiaramente dei tipi immutabili, eh, in cui voglio, eh, mi serve, voglio la garanzia di univocità. Cioè, è importante per me essere sicuro di non avere dei, dei, dei doppioni in certo senso no? e quindi l'esempio di dati da memorizzare in un insieme potrebbe essere che ne so, fare pensare eh, che ne so, potrebbero essere no, i codici degli esami superati o da superare no? allora un insieme di codici chiaramente lo stesso esame non può essere superato due volte allora in quel caso ciò cioè, è una struttura dati cui mi impedisce no, di inserirlo, eh, inserirlo più di una volta no? e il codice è a sua volta è solamente una stringa quindi è un dato semplice immutabile che può essere inserito all'interno di, di un insieme ok andiamo alla domanda numero 7 quali vantaggi e svantaggi forniscono un insieme rispetto a una lista devo dire che dobbiamo smettere di fare domande sugli insiemi perché sono sempre uguali e quindi anche questa abbiamo già risposta 6, spiegare il concetto di visibilità di una variabile e indicare la differenza tra variabili locali e variabili globali allora, questo è un pochino più articolato allora, una visibilità di una variabile no? visibilità una variabile è, sono tutte le righe, quali sono, è definita come le righe di programma in cui è possibile usare il valore di una variabile sopra definite. Di solito no, la regola normale è che una variabile visibile dal punto in cui viene definita fino al alla fine della funzione in cui è definita oppure fino alla fine del file se no si è definita fuori da una funzione no? Quando io definisco una variabile all'interno di una funzione, eh, questa variabile è visibile solamente all'interno della funzione, quindi quando arrivo all'ultima riga della funzione dalla riga successiva quella variabile non esiste più, potrei usare un'altra con lo stesso nome ma sarebbe una variabile diversa e indipendente. Se invece definisco una variabile al di fuori delle funzioni, quella variabile è visibile lungo tutto il file, ovviamente dal punto in cui l'ho definita in avanti e eventualmente quella variabile è visibile anche dentro le funzioni che sono definite in seguito è una, cioè, noi tendiamo a usare molto poco le variabili all'esterno delle funzioni per ragioni proprio di confusione l'abbiamo usato molto spesso per definire delle costanti quindi costanti magari definiamo all'inizio del file tanto erano costanti non davano un grosso problema e, e quindi automaticamente avendole definite all'inizio del file sono disponibili lungo tutto il file e lungo tutte le funzioni definite all'interno del file eh? uh, quindi <coughs> Una variabile, si dice locale, eh, è definita e visibile solo dentro una funzione. Una variabile globale, invece, è, è visibile su tutto il file. Poi, noi non l'abbiamo visto, io mi guardo bene dal dirvi come si fa, ma è possibile è anche possibile rendere globale una variabile definita dentro una funzione usando la parola chiave l'istruzione global. Sono fiero di non averlo detto, perché serve solo per fare casini, per fare porcate, di mescolare variabili, definire una variabile globale dentro una funzione che può essere vista da un'altra funzione. Non, eh, questo è solo andare a, a cercare guai in un certo senso. No? Però, tecnicamente il linguaggio me lo permette, io l'ho scritto perché lo sapevo, ma se non l'avesse scritto sarebbe andato bene lo stesso, perché ovviamente questi due livelli di visibilità noi abbiamo visto nelle funzioni oppure nel file complessivo. Ok, uh... <coughs> numero 5, riduco un pelino l'ingrandimento perché dice un programmatore vuole rappresentare delle matrici di numeri nella propria applicazione, ad esempio vuole rappresentare questa matrice quadrata, 1, 2, 3, 4, qui è un tentativo rozzo di disegnare la matrice quadrata come la disegneremo alla lavagna. Il programmatore ha pensato a tre possibili rappresentazioni di questa matrice, si discutono brevemente vantaggi e svantaggi delle tre opzioni, indicando se alcune di esse si devono considerare errate. Allora, qui ci sono tre opzioni diverse, riportiamole di là e proviamo a ragionarci. Allora, io volevo fare allora, una matrice quadrata, ok? Con i numeri 1, 2, 3, 4, una cosa così. Eh... 1, 2, 3, 4 come matrice e devo ovviamente usare, poiché in Python non esiste la, la struttura dati matrice devo in qualche modo arrangiarmi allora, 1, 2, 3, 4, la prima versione è di fatto è come se fosse una linearizzazione della matrice per righe prima spieghiamo cosa sono poi diciamo se sono belle o non belle se è consigliabile o non consigliabile 1, 2, 3, 4 e invece la rappresentazione normale a, a lista di liste che è quella che useremo normale più diciamo tradizionale normale eh, rappresentata per righe 1, 3, 2, 4, cos'è è una cosa strana, anche questa è una rappresentazione a lista di liste, però rappresentata per colonna. No? Per colonna perché 1, 3, cioè il primo elemento rappresenta gli elementi della prima colonna, 2, 4 rappresenta gli elementi della seconda colonna. Allora, eh, di queste rappresentazioni, questa è sicuramente quella preferibile perché è più esplicita, fa vedere che abbiamo una lista di liste e più eh, diciamo così tradizionale, nel senso che è più nota, è più convenzionale, usiamo la parola convenzionale, e quindi un programmatore che legga questo riconosce immediatamente quali sono le righe e quali sono le colonne perché il primo indice è l'indice di riga e il secondo indice è l'indice di colonna. la rappresentazione a lista di liste è rappresentata per colonne e quindi è possibile eh, ma, ma con attenzione ma i programmatori devono fare attenzione allo scambio riga colonna righe colonne rispetto a quanto siano abituati. Quindi se non ho un motivo vero, perché magari devo fare certi tipi di operazioni dove dovrò fare mille volte la somma per colonne e non dovrò mai farla per riga, allora va bene, faccio questo, perché mi torna utile averlo rappresentato in quel modo. Ma se, eh, se non c'è un motivo forte di questo genere, non andrei a rappresentarlo in questo modo perché mi complica la comprensione del programma, perché mi obbliga a pensare al contrario di come sono abituato normalmente a pensare. Per carità, eh, è, è tutto convenzionale, però le convenzioni aiutano, nel senso che normalmente le, certe, le cose si fanno in un certo modo e se le facciamo sempre nello stesso modo è più facile per noi. Se rompo una convenzione, è una convenzione, non è una legge, lo posso sicuramente fare se ho un buon motivo. Mm? Eh, quindi è accettabile se ci sono motivi per favorire l'aggregazione per colonne, direi così. La prima, il primo caso, la linearizzazione della matrice per righe, per me è sconsigliabile, anche perché, perché è ambigua, cioè ad esempio questa matrice è una matrice 2x2, è una matrice 1x4 è una matrice 4x1 e non lo sappiamo non c'è scritto sappiamo che ha 4 elementi in totale ma poi come sono disposti questi elementi non lo sappiamo mentre negli altri casi invece è esplicito per l'annidamento delle liste, qua no e poi anche scomoda perché ad esempio per avere un, per eh, estrarre un elemento in una certa riga, in una certa colonna dovrò scrivere matrice di riga per 2 più colonna devo calcolarmi con una formuletta numero di righe moltiplicato numero della riga che mi serve moltiplicato numero di colonne totali che è 2 più numero di colonna che mi serve per ottenere l'indice in cui dovrò trovare l'elemento che mi serve e quindi avrò, avrò il programma pieno di formulette di questo genere che diminuiscono la leggibilità e aumentano la probabilità di errore quando invece qua sotto avrò eh, matrice di riga colonna che è molto più esplicito, è indipendente dal numero di righe e numero di colonne, non devo sapere altre informazioni quindi teoricamente sono tutte e tre accettabili nel senso che rappresentano i dati la seconda è quella preferibile la terza è quella accettabile se c'è un motivo valido, la prima mh, fatico a trovare dei motivi validi per poterla, per doverla preferire, in certo senso, no? per doverla scegliere ok, passiamo avanti passiamo avanti alla domanda numero 4, fornire un esempio in cui l'ordine delle istruzioni e l'IF influenzi il risultato finale allora eh, quindi vuol dire che stiamo immaginando un codice in cui ho if, if una certa cosa, elif un'altra cosa, elif un'altra cosa, nel senso else faccio qualcos'altro, no? L'ordine delle istruzioni if influenza il risultato finale, quindi vuol dire che noi eh, se scambiassimo la B con la C, no? il risultato sarebbe diverso. Allora, eh, questo cosa può... quando può succedere? Ovviamente poi farò certe operazioni, no? che so, so, faccio, facciamo finta di scrivere print 1, print 2, print 3, print 4. rifacciamo fa, la, la, la copia allora abbiamo detto scambiamo la condizione C con la condizione B allora se queste condizioni che ho chiamato genericamente ABC che adesso poi dobbiamo ragionarci so, fossero tutte disgiunte l'una dall'altra quindi se è vera A non è vera B se è vera B non è vera C e se non è vero nessuno delle tre vado allora questi due codici avrebbero esattamente la stessa funzione Diverso è invece se queste condizioni booleane, possiamo vederci come degli insiemi, avessero delle intersezioni. Allora, se io ho una condizione B prima di C, nel caso in cui un certo valore renda vero sia B che C, in questo caso viene fatto il 2. Nell'altro caso, se c'è un valore che rende vero sia B che C... Eh... Viene, viene fatta quest'altra operazione, scusate qua era 2 e 3, devo scambiare anche questo ovviamente, se no. viene fatto il 3 anziché il 2. Ad esempio, proviamo a dire if che so, x è minore di 0, print 1, poi dico se x è pari e se x è maggiore di 10. Quindi qui scrivo negativo, qui scrivo pari e qui scrivo grande e qua scriverò piccolo, perché non è minore di 10. Allora, se qui traduco lo tra travaso lo stesso codice, quindi proviamo a duplicarlo e scambiare tra di loro le due elif, quindi ho scambiato tra di loro l'ordine delle leaf, che era quello che mi chiedeva la domanda, cosa capita? Che se il numero è negativo, in entrambi i casi scrivo che è negativo. Se il numero è un numero pari e di maggiore di 10, tipo 20, nel caso del 20 non cado qui, nel caso del 20 scriverò pari, perché 20 è un numero pari, rende vera questa condizione e quindi scrivo pari e non scrivo gli altri numeri, però nell'altro caso se il numero vale 20 x maggiore di 10 viene verificato perché 20 è maggiore di 10 e stamperò che il numero è un numero grande quindi nel primo caso col valore 20 stampo pari, nel secondo caso col valore 20 stampo grande quindi l'output, il risultato del programma dipende dall'ordine dell'IF, questo perché si è verificato? Perché le condizioni che sto testando nei vari rami delle leaf non sono mutuamente esclusive, ma sono in parte sovrapposte. Ci sono dei valori che le rendono vere, ne le rendono vera più di una. È possibile, è lecito, non c'è nessun problema, però in questo caso l'ordine con cui io indico le condizioni è in certo senso l'ordine di priorità con cui considero. De proprietà del numero, cioè se un numero che sia pari che è grande, per me è più importante pari, allora lo testo prima, oppure è più importante che sia grande, allora testo prima il grande e stessero solamente dopo il caso che sia pari, in cui cadrò solamente se il numero è minore di 10, quindi questo pari qua mi prende lo 0, 2, 4, 6, 8 e non altro. Quindi Si, trovava, si trattava di trovare un esempio in cui ci fossero delle condizioni che fossero in qualche modo sovrapposte. In questo caso il pari è il grande oppure potrebbe essere il grande, il grandissimo, maggiore di 10, maggiore di 20, a seconda dell'ordine in cui li metto, ovviamente vince uno oppure vince l'altro. Eh, domanda numero 3: Qual è lo scopo principale dell'indentazione nel linguaggio Python? Fare un esempio in cui essa risulti di vitale importanza. Vabbè, allora, l'indentazione è, è la base della sintassi Python. Quindi l'indentazione serve a definire i blocchi per tutte le istruzioni di tipo composto. Quindi if, for, while, uh, def, uh, try, uh, with e chi più ne ha più ne metta. No? Tutte le istruzioni che, del, che definiscono un blocco di istruzioni che devono essere eseguite, non eseguite, ripetute, eccetera, eh, devono specificare dove inizia e dove finisce questo blocco. No? Eh, dove può essere di vitale importanza l'indentazione, io un esempio che potrei fare potrei dire eh, for x in eh, v, No, per un valore all'interno di, di una lista posso fare eh, ad esempio totale uguale a totale più x e poi faccio print di x, ovviamente no, di tot, scusatemi, dove tot è uguale a 0. Se io ripensessi la stessa cosa con un'indentazione diversa della print, allora, nel primo caso il totale viene stampato una volta sola alla fine, giustamente, l'altra volta il totale viene stampato più volte, quindi stamperei i valori progressivi via via calcolati e quindi ho un risultato che è completamente diverso. Qui non sto ovviamente considerando dei casi in cui l'indentazione sia sbagliata, cioè io questo non lo metto come esempio perché questo non è, non è un codice Python valido, perché ho due punti che aprono un blocco e non ho nulla di indentato sotto il blocco. Quindi questo è, <coughs> è un errore di sintassi, quindi non è un esempio di un codice Python, è un codice non Python. No? Così come se io mettessi un'indentazione qua, e qui non posso indentare il for sotto un tot, un, un istruttore precedente, che non, ha, che, non ha, che non finisce con due punti, quindi che non apre un nuovo blocco. Ok? quindi in questo caso ci chiedeva di fornire degli esempi di codice vero, che però si comportasse in modo diverso qui adesso dice di vitale importanza con iperbole ma dice che, la, la, cioè che modificando l'indentazione modifichi il, il comportamento del programma perché in Python i dizionari sono chiamati così? è una domanda a cui mi viene da rispondere, ma chiedi a chi, chi, chi l'ha chiamati così no, noi possiamo dare interpretazione il termine dizionari, dizionario ricorda il fatto che ad un determinato valore, detto chiave, possono essere associati dei dati come in un dizionario in cui è associato delle parole, dei sinonimi o in un'enciclopedia. Inoltre eh, le chiavi sono univoche, come nei dizionari, cioè la parola, una certa parola nei dizionari eh, come nei dizionari della lingua certa parola c'è cioè in un posto solo nel dizionario, il dizionario magari ha 3000 pagine ma tu le riesci a trovare le parole perché sono tutte facili da trovare e compaiono in un punto solo, quindi sono univoche e facili, addirittura immediate direi, da trovare, a differenza di una lista in cui dovrei scorrere tutta in un dizionario apro la pagina giusta per trovare la parola che mi serve e la struttura dati dizionario effettivamente ha queste proprietà. Ci rimane da vedere l'ultima domanda, spiegare il concetto di alias in Python e i potenziali problemi adesso correlati durante la struttura del codice, problemi o d'opportunità, cioè diciamo che i problemi sono nel non capire se ho un alias o una copia. Allora, proviamo a spiegarlo. Allora, eh, si indica, definisce alias una variabile che eh, è associata allo stesso valore di un'altra variabile quindi le due variabili sono alias in quanto lo stesso valore dato, valore contenitore ciò che abbiamo ciò che abbiamo rappresentato può essere quindi letto o modificato indifferentemente attraverso l'una o l'altra delle variabili, alias. Questo mi dà un'opportunità, ad esempio, il fatto che una funzione può modificare un contenitore di un'altra funzione, definito in un'altra funzione, diciamo così, Perché è possibile? Perché i parametri di una funzione, gli argomenti di una funzione, sono alias dei eh, possono essere alias di variabili di altre funzioni. Un po', un po contorto da, da scrivere a parole, vuol dire semplicemente che io quando definisco l'alias sono due variabili che puntano allo stesso valore, se sono due variabili della stessa funzione non serve quasi a nulla, ma se sono due variabili di due funzioni diverse, io ho due funzioni diverse che in realtà riescono a usare gli stessi dati, a vedere gli stessi dati, anche se normalmente non potrebbero, perché essendo in funzioni diverse, eh, diciamo le regole di visibilità delle variabili fa sì che una non possa vedere le variabili dell'altra. Non posso vedere le tue variabili, ma nulla mi vieta che tu mi passi un alias di una tua variabile, quindi posso agire sui valori tuoi anche se non vedo le tue variabili. Uh, il, il, diciamo così, però bisogna fare attenzione eh, che modificando il valore tramite uno degli alias, una delle variabili alias, la modifica risulta visibile anche tramite l'altro alias magari lo voglio, è quello che voglio magari è quello che non voglio quindi devo fare attenzione, se non lo voglio devo fare una copia esplicita e non un alias, quindi usare un modo che mi ricostruisca una nuova copia della struttura dati anziché far riferimento allo stesso valore che esiste già su questi aggiornamenti qua mi raccomando fatevi la diciamo la, la mappa mentale, l'immagine mentale di ciò che succedeva su Python Tutor dove vedevamo effettivamente questi valori che erano condivisi dalla stessa freccia oppure venivano replicati eh, in un'altra struttura dati, Una nuova, in un nuovo valore. Ok, direi che abbiamo <coughs> esaurito le domande che erano proposte qua sulla parte di programmazione che avevo estratto dai, da un po' di temi di esame degli ultimi due anni, Uh, quindi se la tipologia delle domande qua è un pochino più variabile, a parte il fatto che domanda lista insieme che purtroppo è comparsa più volte, ma non è detto che comparirà ancora, eh, però sono sui vari aspetti del linguaggio, soprattutto sulle strutture dati, sull'uso delle strutture dati, in alcuni casi anche sulla sintassi, sui costrutti del linguaggio stesso. Non dovrebbero essere diciamo così, degli argomenti difficili se uno ha imparato a programmare in realtà sa cosa sta facendo quindi chiedo solamente di riflettere un attimo a volte su come lo stai facendo o perché lo stai facendo in un certo modo ma per il resto eh, de detto col termine da studente non c'è da studiare extra per questa domanda qua essenzialmente va bene, io direi che Possiamo considerare conclusa sia questa lezione che anche in realtà il corso perché questo è l'ultimo momento in cui ci incontriamo, eh, come sempre tra un attimo andrò poi a pubblicare il video, per qualunque cosa rimango a disposizione sui soliti canali su cui ci contattiamo e buona giornata e in bocca al lupo per l'esame. Arrivederci a tutti!